Oggi parliamo di una tecnica eh, di koago, parlo di una tecnica in particolare, e perché? Perché è una tecnica abbastanza controversa, su quale si potrebbe discutere molto, la tecnica di cui voglio parlare è la presa al collo da dietro numero 2, Bocco Shao shaw hai. questa tecnica la vedrete tra poco in video, il problema è che la vedrete magari come voi non l'avete lavorata fino adesso. Tecnicamente Go vuol dire tecniche di chiave, eh, è un termine che raggruppa tutte queste tecniche, in realtà ogni tecnica ha un nome ben definito che ne descrive esattamente il gesto. Per l'appunto la tecnica che andiamo a fare noi adesso che è bo sao, quindi strangolamento da dietro, lo hai, livello 2. Nel programma ufficiale di Wobinam voi troverete questa tecnica molto spesso, forse sempre, con una tecnica di Don Chan. Esattamente la tecnica di Don Chan che viene applicata è la numero 14. Io mi chiedo, possiamo considerare una tecnica di Don Chan una tecnica di difesa personale da applicare in una qualsiasi situazione reale al di fuori di una palestra dove abbiamo un tatami? E siamo comunque con un compagno che è collaborativo?" La mia risposta è no. La mia risposta è no perché specie per questa tecnica è veramente difficile che io possa applicarla correttamente senza un minimo d'aiuto da parte del mio compagno. Oppure in realtà io la posso anche applicare ma prendendomi fortissimi rischi. Le tecniche di Don Chan. Si possono applicare anche in un contesto reale. Ovvio che hanno un, un epilogo davvero disastroso. Chi la subisce può farsi davvero male. Allo stesso tempo anche chi la esegue in determinate situazioni può comunque farsi dei danni. Questo dipende sempre dal terreno che abbiamo sotto, ma dipende anche dalla reazione che abbiamo dall'altra parte. Tanti anni fa, ed esattamente nel 1999, mi trovavo in Vietnam, per, per il Govina, e durante gli allenamenti vidi, non solo io, insieme anche ad altre persone, l'applicazione di una tecnica differente sul, sulla presa al collo da dietro, tutto sullo strangolamento da dietro. Era una tecnica molto applicabile, bella e, ed efficace. In quel momento decidemmo di tenerla come programma all'interno di Bobinam. In realtà pensavamo fosse esattamente la tecnica come andava fatta. Scoprimo poi che in realtà era soltanto una tecnica fatta per quel tipo di esibizione piuttosto che allenamento, perché il programma ufficiale di Bobinam prevedeva altro, per l'appunto una tecnica di doncia. In Italia abbiamo sempre deciso di non modificare questa tecnica, è forse una forse l'unica tecnica che abbiamo deciso di non adattare a quello che è il programma vietnamita. La tecnica che noi andiamo ad utilizzare è quella che vedete scorrere nel video, ovvero io mi giro, afferro le braccia, blocco l'avversario, afferro il suo collo ed eseguo una tecnica di proiezione che assomiglia molto alla tecnica di proiezione del bat numero 7. Sicuramente in un contesto di difesa una tecnica di questo genere è molto più efficace, è più immediata. Da, da eseguire, non richiede l'aiuto da parte di quello che in questo momento è il mio opponente, quindi il mio avversario, posso eseguirla senza farmi dei danni. Senza dubbio questa mia dichiarazione potrebbe creare un po' di scompiglio, cioè qualcuno probabilmente non piacerà, perché spesso non piace che venga toccato ufficialmente il programma. Io non mi permetto di modificare il programma ad altri, non è questa la mia intenzione, credo però che il Vovinam, essendo una disciplina molto efficace dove buona parte delle tecniche sono veramente efficaci e dirette è assurdo che esista una tecnica così utile che abbia un'esecuzione così complicata nei video che vi sto proponendo potete vedere la differenza tra le due tecniche Ovviamente eh, non è un qualcosa contro chi sta eseguendo questa tecnica, perché chi sta eseguendo questa tecnica fatta con il Don Chan esegue la tecnica corretta del programma ufficiale di Bovinam. Quindi assolutamente pieno rispetto per queste persone che per di più in buona parte conosco, quindi sono amici e colleghi di Bovinam che rispetto nel modo più assoluto. Io rispetto moltissimo il programma di Bovinam, ma credo che in tutti gli anni sono eseguite delle evoluzioni all'interno del programma di Bovinam e personalmente ma non è una cosa soltanto mia personale è una cosa a livello italiano questa tecnica è sicuramente più corretto che venga utilizzata in questo modo rispetto alla, nella pratica con un doncia. se avete voglia potete lasciare un commento e dirmi cosa ne pensate riguardo a questa, a questa visione di questo tipo di tecnica ripeto non è mia intenzione rivoluzionare il bovinam o modificare quello che è il programma di bovinam. È soltanto una visione diversa di una tecnica che secondo me può essere molto molto più efficace. E ripeto, non è un'invenzione mia, non mi sono inventato nulla, quindi ho soltanto preso spunto io e altri maestri e altre persone che a quel tempo avevamo visto questa tecnica eseguita in questo modo e abbiamo deciso di farla nostra perché ci piaceva in quel momento noi non conoscevamo neanche la tecnica con il dong quindi per noi questa è stata la prima tecnica che abbiamo visto in assoluto con questo tipo di, di attacco come sempre se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice su se il video non vi è piaciuto potete anche non mettere il pollice verso il basso, non siete obbligati vi invito sempre a iscrivervi al nostro canale se avete domande potete porle nei commenti qui sotto vi aspettiamo per i prossimi video, vi saluto, grazie per aver seguito questo video, avrete dei video completi su tutte le tecniche di cuovo quanto prima. Buona giornata a tutti e come sempre mano d'acciaio su cuore di montagna.